Sì. Grazie Presidente. In difformità dal gruppo, eh, io voterò contraria a questa mozione perché, a differenza di quanto si è detto, l'amministrazione era eh, già orientata non solo per eh, il lavoro agile ma anche per trovare forme eh, di eh, chiamiamola coabitazione ehm, dei eh, dipendenti proprio per evitare quelle ben note eh, ricadute negative che il lavoro in isolamento potrebbe dare e quindi eh, già erano previste delle eh, localizzazioni all'interno dei municipi stessi che mettevano a disposizione eh, gli spazi possibili e quindi eh, ritengo che un ulteriore Chiaramente tutto questo in periodo di pandemia eh, si è dovuto fermare sviluppando però tra l'altro le grandi potenzialità che probabilmente eh, neanche l'amministrazione eh, pensava di avere al suo interno, per, eh, perché diventi la normalità eh, nelle nostre città soprattutto una città grande come Roma che soffre così tanto di, del, di traffico di spostamenti insomma è veramente un grande balzo in avanti e Roma Capitale sarà pronta a farlo e quindi le modalità con cui affrontare poi anche questo risvolto ehm, credo che sono assolutamente nelle nelle sue possibilità senza un aggravio e una, una come dire una spinta in avanti che in questo momento mi sembra abbastanza fuori luogo quindi il mio voto sarà negativo. Grazie.